Ciao a tutti, ragazzi, oggi sono a Dubai con Luca Lamberti. Luca Lamberti è um, un investitore, un imprenditore nel campo degli NFT. Oggi parliamo di NFT. Uh, sono qui, tra l'altro, ospite per questa ripresa a casa sua in maniera assolutamente rocambolesca. Perché io non mi occupo di riprese, quindi sto facendo tutto quanto da solo. Abbiamo un cavalletto, siamo in piedi. Facciamo vedere che siamo a Dubai. Lì dietro nascosta c'è la vela, dopo che è semplicemente uno degli edifici <ride> più famosi degli Evirati, e dopo facciamo un attimino di riprese e vi facciamo vedere anche il resto della vista spettacolare che c'è a casa di Luca al 76 piano. Qui siamo a Dubai Marina, se non sbaglio, vero? Sì, eh, Dubai Marina. Ok, Luca si è trasferito Sano qua per tutti. coronare il suo sogno, intanto, lo ringraziamo del suo tempo. Oggi non parliamo di fiscalità, un po' perché mi sono rotto i coglioni, un po' perché <ride> oggi parleremo finalmente di un argomento diverso. Sulla fiscalità degli, NF degli NFT, faremo poi dei video a parte. Voi sapete che sulla fiscalità delle cripto già ci sono numerosissimi video sul mio canale. Ma partiamo invece con Luca, che ringraziamo ancora dell'ospitalità e della professionalità. Piacere, e ci facciamo raccontare un po' che cos'è. Quindi, partiamo dal Non tutti sanno che cos'è, siamo ancora in ambito, diciamo, pionieristico in questo senso infatti Luca è probabilmente uno dei pionieri dell'NFT e quindi la prima domanda che mi sento di farti è questa, se puoi brevemente descriverci che cos'è un NFT perché anche io ho qualche dubbio ancora sull'argomento. Certo, gli NFT tecnicamente sono dei token non fungibili, non fungible tokens, cioè non sono valuta criptovaluta, ma sono una frazione o una parte intera di proprietà digitale di un asset. Eh, virtualmente qualsiasi asset può diventare un non fungible token e quindi il proprietario di un non fungible token che viene sancito tale attraverso la blockchain e quindi con degli smart contract non modificabili è proprietario di una o di una proprietà digitale che può essere un diritto digitale, diritto una parziale, una frazione del diritto di eh, un immobile, una frazione del diritto di, dell'immagine di un personaggio, di asset di gioco che adesso sono molto popolari, ovvero eh, dei, dei pezzi, dei componenti che possono servire alle persone per poter giocare nel mondo blockchain e guadagnare attraverso il meccanismo del play to earn. Quindi questi asset digitali, che oramai eh, tutto sta diventando digitalizzato. Come nascono questi, in effetti, no? Tu dicevi giustamente il play to earn. A me sembra di ricordare, da quel poco che ne so, che proprio nascono dal mondo dei videogiochi in realtà e in effettivo dico sciocchezze, sono allora, legati, in realtà no? in, gli item che compri per avanzare. In realtà l'origine, cioè i primi esperimenti di non fungible tokens che risalgono a 2-3 anni fa, quindi sono passati secoli sembra, ma in realtà sono solo 2-3 anni ed è in assoluto il settore che ha avuto la maggior crescita al mondo e anche nel settore delle cripto, i primi esperimenti sono stati delle opere d'arte, cioè una forma di arte digitale. Adesso c'è l'arte digitale. Eh, in realtà esisteva anche prima l'arte digitale, solo che adesso si riesce ad indicizzare il prodotto con una rarità, con delle caratteristiche intrinseche che possono essere veramente spaziare dalla possibilità di creare altri prodotti digitali oppure far parte di un ecosistema particolare che può dare dei benefici nonché comporsi insieme ad altri pezzi di arte digitale per diventare un, un composto unico eh, nel suo genere, quindi veramente diciamo che l'unico limite è la creatività in questo settore ed è iniziato con l'arte, con i CryptoPunks ormai famosissimi e sdoganati che non sono stati altro che una forma diversa di arte digitale. Cioè in realtà hanno cambiato la digitalizzazione di quell'arte nella forma di NFT. Inizialmente erano ceduti gratuitamente, due anni fa compravi un Crypto Punk quasi gratuitamente, Caspira. oggi ma meno di un milione, un milione e mezzo di dollari non riesci ad ottenerlo e tutte le multinazionali stanno collezionando dai musei, Visa, tutti stanno cercando di accaparrarsi questi pezzi d'arte perché sono stati i primi di un cambiamento culturale epocale che sta avvenendo a livello planetario. Eh, di fatto in realtà CryptoPunk, se capisco bene, è, è l'opera d'arte, l'NFT sì. è quello che dà unicità alla singola al singolo disegno, alla singola sì. opera, no? Esatto, allora le, la tecnologia NFT è quella sottostante all'opera d'arte. Proprio no, perché generata. molti confondono le due cose, in realtà no qualsiasi cosa può essere allora ci sono dei governi a livello mondiale che stanno sostituendo a costo zero i costi del catasto trasformando le, le, le property le proprietà immobiliari nel paese in forma di nft quindi fondamentalmente non c'è più bisogno del notaio di spese burocratiche eccessive in 30 secondi uno smart contract gestisce il passaggio tra la proprietà immobiliare e il capitale 10, 15, 20 dollari e questo già sta avvenendo anche a Dubai la proprietà immobiliare è già digitalizzata sentito, attraverso okay. la rete Ethereum credo e quindi fondamentalmente il, già, il costo del catasto è già stato eliminato a Dubai allora l'energia è una andando, tecnologia eh, okay. io sono un disegnatore, un artista e sto creando un'opera digitale bene, l'aver creato un'opera digitale di per sé è la prima parte okay, del lavoro la seconda parte è quella di associare questa creazione digitale alle caratteristiche che possono offrire i vari NFT e quindi l'unicità, il un numero di serie, la, una rendita passiva per ogni volta che c'è la transazione, molti artisti, molti eh, personaggi famosi di Hollywood, dello sport eccetera hanno accettato dei contratti con grandi gruppi tipo Animoca in cambio di rendite passive Cioè ogni volta che c'è una transazione, un passaggio di mano tra la L'attuale proprietario del loro NFT e il futuro proprietario, loro prendono una commissione, ma queste sono vita naturale durante questo tipo di performance finanziaria e tecnologica è fattibile solo con la tecnologia NFT, quindi la tecnologia è quella dei non fungible tokens, Chiaro. che a sua volta anche in evoluzione adesso sta diventando sempre più interessante e complessa, poi la creazione dell'arte è, è opera dell'artista. Cioè, ci sono artisti estremamente quotati e altri che non hanno nessun valore nel mercato nonostante siano degli NFT. Non è facile, insomma, anche qui come nel mondo dell'arte c'è una tendenza particolare. Chiaro, anche per le quotazioni eccetera eccetera, poi quello non è legato ai... Cioè, l'NFT è la tecnologia sottostante, che esatto. non è applicata solo al mondo dell'arte, ma anzi ci sono alcuni esatto. settori in realtà anche eh, come dire, in cui l'NFT entra ancora più prepotentemente come, immagino, correggimi quello del gaming. Ah, esattamente, è, è proprio così. Eh, io ho potuto sperimentare l'evoluzione del settore gaming negli ultimi due anni. Io sono entrato nel settore gaming NFT un anno e mezzo fa, quando eravamo ancora agli inizi. E gli stessi amici e colleghi del settore cripto erano scettici o mi, quasi mi ridevano in faccia. No? E oggi invece stanno tutti a proporsi come grandi esperti di NFT. Però all'epoca ridevano perché nessuno credeva a, a ciò che stava accadendo. Cioè la rivoluzione, la rivoluzione del settore del gaming, che è già il più grande eh, mercato del pianeta. Cioè il, il, il settore gaming tradizionale fa numeri superiori a tutto il mondo del cinema, della tv, dei media e quant'altro messi insieme. È un settore pazzesco. pazzesco, i numeri sono pazzeschi. e La nuova frontiera che, che il settore gaming sta vivendo è quella del, del blockchain gaming, del play to earn dove la proprietà digitale degli asset con cui giochi sono delle persone, non delle multinazionali. O fino ad oggi tu andavi a comprare la PlayStation, che è uno strumento hardware, compravi un CD da 70-100 euro, che praticamente ti dà diritto di giocare con il gioco nella PlayStation, più altri fees per giocare online e a meno che tu non fossi un giocatore professionista non avresti guadagnato nulla se non... Eh, il, il piacere di poter giocare e vincere le tue battaglie online oggi è diverso, oggi compri con gli NFT hai la possibilità di comprare degli asset di vario valore, di varia rarità e quindi c'è anche tutto il discorso della ricerca degli asset delle aste che lo rende anche molto interessante e dinamico e poi dopo tu giochi creando, generando un introito per l'intero ecosistema e in base ai tuoi risultati guadagni una fetta di quell'intero ecosistema, quindi fondamentalmente oggi hai la possibilità di essere proprietario degli asset che puoi rivendere in qualsiasi momento e se hai comprato bene salgono anche di prezzo. Ecco, se ti interrompo anche. quindi cercando di, sì. di, di, di spiegare ancora meglio sì. il concetto e poi entriamo proprio, parla, cominciamo a parlare anche un attimino di 99 Stars perché è correlato a questo certo. mondo. Um, quando mi parli di asset, no? c'è cioè, un esempio concreto quale? Io che sono un gamer. Partecipo ad una competizione online, chiaramente internazionale, perché sono super interconnesse. È blockchain, quindi è sempre mondiale, è cioè sempre non ci mondiale. sono confini. Esatto. Quali sono, sono le tipologie di asset nelle quali investire per aumentare il, il valore? Allora, eh, si prevede che l'intero settore cresca di valore, però non è detto che tutti gli asset che vengono acquistati oggi seguono la tendenza. Cioè, nella media l'intero settore crescerà in maniera esponenziale, però poi bisogna anche conoscere un po' il, il gioco, l'ecosistema, come comprare bene e cosa comprare. Ti faccio un esempio. Sì. Il, il gioco più popolare del mondo esatto. in questo momento è Axi Infinity, okay. che sta aiutando decine di migliaia di filippini a sopravvivere nonostante la, la crisi sì, creata sì, dalla sì, pandemia, sì. perché da casa sì. Possono giocare sì, sì. e giocando guadagnano quel tanto che basta per poter campare. E' questo che di... guadagnano con questo gioco. Axe diciamo. Infinity, per esempio, sì. è cresciuto in maniera esponenziale: sì. un altro gioco. Noi eh, siamo investiti in Axe Infinity, ma un altro gioco che io trovo molto interessante. Ti faccio un esempio anche della complessità e quindi anche dell'interesse che può suscitare il play to earn, giocare con la blockchain e la Formula, Formula One Delta Time, che è l'unico gioco blockchain ufficiale al mondo di Animoca dove io so, è il primo gioco in cui sono entrato e mi sono affascinato perché c'erano diversi livelli di asset che potevi comprare puoi comprare le macchine di Formula 1 con i vari treni gomma che vanno utilizzate a seconda delle condizioni meteorologiche: parte motori, parte pilota ah, ecco. e ci sono diversi livelli anche. Di, di, di, di, diciamo, di potenziamento delle parti Chiaro. che quindi fanno alzare anche il valore dell'asset e quindi tu effettivamente stai vivendo un gioco che rappresenta fedelmente le dinamiche della Formula 1 e sei proprietario di una scuderia con X-Files. Quindi X. sei un giocatore e un investitore, è un esatto. imprenditore allo stesso momento praticamente. Esatto. Però stai devi... sviluppando, cioè esatto. stai investendo sul tuo personal brand come giocatore, ma in realtà stai costruendo un'azienda sulle tue abilità e che chiaramente acquista valore alla, alla luce degli asset che compri, cioè ogni volta che compri un asset stai aumentando il valore della tua scuderia, no? in questo senso quella scuderia virtualmente domani la potrò rivendere per esempio a un terzo giocatore, qui poi arriviamo a parlare di metaverso, no? immagino io sì, guardando... Ma è già domani, tutto parte del metaverso, certo. sta tutto. diciamo che adesso stanno partendo indip indipendentemente vari aspetti di quello che è il metaverso del futuro, ma poi si uniranno tutti. Quindi per esempio questo gioco poi entrerà in un metaverso dove c'è il mondo, dove rappresentate il mondo e i circuiti sono fedelmente riproposti come quelli della Formula 1 anno per anno e tutti gli asset vengono approvati ogni anno dalla Formula 1 ma lo stesso con la MotoGP, con l'NFL, il basket, con qualsiasi sport ed è incredibile. Io ho, ho, conosco persone che un anno e mezzo fa hanno iniziato investendo 2.000 dollari erano dei, degli appassionati, dei believers del settore e nel frattempo hanno guadagnato mediamente 15 dollari al mese e hanno proprietà di asset che adesso valgono 100-150 dollari è incredibile perché sono stati bravi sono stati quelli che hanno avuto maggiori skills perché devi conoscere un po' come funziona la finanza decentralizzata, le criptovalute conoscere il gioco e capire anche cosa serve per vincere in quel gioco perché è un gioco comunque dove il migliore vince di più quindi bisogna avere degli skills da giocatore ma anche da organizzatore, da imprenditore e anche un minimo di apertura alle novità, bisogna banale. stare sul pezzo. Sì, in sì. che modo gli NFT sono connessi al mondo? Le delle... faccio domande stupide ragazzi però. No, eh, non per è stupido, è anche il, difficile per me in pochi secondi esprimere eh, il tempo concepti. che ti serve, insomma, poi, poi lo sì. rispontiamo. però nel senso in che modo eh, gli NFT sono strettamente connessi al mondo delle cripto? Perché girano sulle stesse piattaforme blockchain? Perché le, le... gli NFT NFT sono una, una tecnologia cripto, sono delle criptoasset, sì, noi diciamo sono, Esatto, cioè sono sempre dei, dei contratti, degli smart contract okay. come tutti i tokens che ci sono in giro. Sono effettivamente basati sulla tecnologia cripto e questi NFT girano. Inizialmente giravano solo su Ethereum. Ovviamente adesso tutti i network si stanno aprendo agli NFT, che sono anche cambiati, perché sono nati in un modo e adesso siamo alla seconda e fra poco alla terza evoluzione della tecnologia NFT che sta diventando pochissimi anni. in pochissimi anni, è una cosa incredibile. Ah, e, e, e sta diventando cross chain. Cioè praticamente tutti i network si stanno aprendo e adattando a, a lasciare liberamente circolare questi NFT, perché nessuno. Abbiamo visto Solana recentemente, Phantom, Harmony. Nessuno vuole mancare questa fetta enorme del mercato che rappresentano gli NFT per l'arte, per il numero di utenti, per l'adozione di massa, perché io sono un grande believer che il gaming blockchain attraverso gli NFT sarà il primo strumento di adozione di massa delle criptovalute. Perché essendo interamente connesso, con il settore cripto, se tu vuoi partecipare nel mondo del play to earn devi avere a che fare con i cripto okay. e quindi sei costretto ad averci a che fare e se guardiamo i numeri che il gaming mondiale offre in questo momento circa 2 miliardi di persone, cioè almeno un terzo se non la metà della popolazione mondiale regolarmente gioca anche toccare una percentuale del 10 o 20% ci, porta, ci proietta su numeri dei numeri pazzeschi. che sono pazzeschi e questo dovrebbe avvenire secondo me nei prossimi 2-3 anni non nei prossimi 30 anni Beh, se comunque le cripto stanno andando velocissime anche tutto quello che è sì, legato sì. a quel mondo sta, sta avanzando a velocità pazzesche eh, poi... abbiamo già Atari, Nintendo, Ubisoft e anche a Samsung eh, e, e credo anche la Sony che stanno già investendo nella tecnologia quindi quando ormai sono partiti Ora con I che tempo. Eh, certo. sì, I big sono già partiti. Il mercato già comincia esatto. a chiudersi, ovviamente quando arrivano i grossi nomi. In questo senso allora ti andrebbe di spiegarci come si inserisce il, il tuo prodotto progetto eh? 99 Stars. È nato. Usiamo per dire tuo figlio. Beh, è, per dire. È, eh, guarda, perché è, è come so un figlio ci Lo Sto crescendo <ride> e proteggendo come un figlio, è un'idea che è nata nell'estate del 2020. Eh, quando insieme al mio amico e partner Tony G eh, e a Yazziusi stava parlando di creare un team di gioco partendo dal gioco Formula 1 perché mi sono reso conto che se una persona ha la possibilità di comprare più asset eh, ha bisogno poi però di persone che li utilizzino questi asset per generare i revenues perché questi asset creino anche dei, dei ritorni giornalieri mensili e quindi abbiamo creato un team e dal team abbiamo pensato perché non creare un, una vera e propria organizzazione un e esport organization so, quindi uh, uh, l'idea iniziale è stata quella di creare una e-Sports organization che ci sono già a livello mondiale con FIFA ci sono i di gaming esiste da un bel sì, po' il gaming esiste l'Italia è campione europea di, di FIFA e ho avuto modo di parlare con loro qualche mese fa proprio di come integrare la, le casa Italia, diciamo, nel mondo blockchain, ma purtroppo il carrozzone italiano è talmente lento che non credo che abbia perso il treno, sta proprio perdendo la stazione, quindi... Ma questo vale questo in tanti settori, diciamo, questo è uno dei tanti, ma lasciamo stare. il diciamo. settore Però blockchain, l'Italia, eh, se no, non la vedo per è Parlo sempre male dell'Italia. No, no, andiamo sono la, italiano e sono costretto a venire eh. a Dubai per poter lavorare. È una costrizione. Ci torniamo, eh, finiamo di raccontare bene il tuo Italia, progetto e poi torniamo okay. a parlare invece di Urbani. Quindi è nata con l'idea di creare un e-sports organization e quindi era già molto ambiziosa di per sé. Ovviamente noi ci credo io ci ho creduto fermamente in questo settore. Poi da lì l'abbiamo allargata ulteriormente uh, creando anche un white label uh, per uh, fornire dei servizi di lending. Quindi l'ambizione di questo progetto, ad oggi abbiamo appena concluso la vendita privata con un, un bel successo direi, avevamo messo in vendita 3 milioni in token pre-sale e abbiamo avuto richieste per circa 15 milioni per cui? E il lancio adesso pubblico sta per avvenire, entro un paio di settimane inizia e ci aspettiamo un sold out su tutte le piattaforme quindi al momento giusto, nel posto giusto stiamo lanciando il progetto che serve al settore Creare la più grande organizzazione di gioco digitale su base blockchain del mondo e allo stesso tempo offrire un servizio di lending che possa permettere a tutti quelli che hanno NFT di generare ulteriori frutti, revenues, attraverso il noleggio dei, dei stessi NFT. Cioè, fino ad oggi o li utilizzavi tu o rivendendoli con plus valore avresti creato. Okay. Un, una, un profitto no? esatto. noi stiamo Concavente. offrendo la terza opzione quella di noleggiarlo in tutta sicurezza con le tecnologie blockchain quindi il meccanismo è un po' complesso per alcune piattaforme e qui, quindi hai anche una rendita quindi fondamentalmente hai sia un investimento che una rendita, come una casa che un canone di locazione esatto. legato a un asset digitale esatto è però come chiaramente su tecnologia blockchain e quell'asset di fatto è un NFT è un, sono tutti NFT okay. sì, sì. la tecnologia di base è sempre l'NFT anche perché eh, tutte le tipologie di gaming, tutti gli sport di gaming sono compresi nel vostro progetto 99 Stars. La, I più popolari che già esistono sul mercato sì e i più avveniristici o promettenti che stanno per uscire perché il settore è ancora in fase pionieristica, sì. i numeri non sono ancora adeguati ovviamente. Eh, né per l'offerta di giochi, di servizi e eh, ovviamente anche con utenti. Ci sono dei giochi che già esistono quindi creano rendita già da subito e noi investiremo come Nati in Stars, abbiamo già partiamo con eh, un, una vault di molti milioni di dollari in asset da utilizzare dal giorno 1. Ovviamente sono asset che vengono utilizzati su giochi e piattaforme che sono già un, live online. Quindi, quindi da subito generiamo già e siamo super diffuse già conosciute esatto. insieme che stanno iniziando adesso sono già molto diffuse, Ax Infinity, Formula 1, MotoGP, Red Racing, eh, Skill Blade Quelle e principali. altri giochi, sì, quelli principali. E poi ovviamente eh, sulla scrivania o anzi nel computer ho richieste da almeno una trentina di team di sviluppo di giochi che stanno per uscire e quindi stiamo anche valutando qua, su quali investire che possono secondo noi essere promettenti anche secondo la nostra community che crescerà in maniera da avere già gli asset pronti nel momento in cui il gioco verrà lanciato online. Infatti. Ovviamente il lancio non è mai completo nel senso che hanno sempre una fase beta, una certo. prima parte e noi ovviamente siamo alla ricerca di profitti, di revenues e di crescita perché se offriamo alle persone a migliaia, il mio obiettivo è un milione di persone, vogliamo offrire la possibilità di creare un reddito addizionale, se non addirittura il reddito principale per la famiglia, ovviamente dobbiamo dargli la possibilità di crearlo da subito. Quindi i giochi che usciranno in futuro sono importanti per noi, ma eh, hanno una posizione di secondo livello. Quelli che già esistono sono la priorità perché da subito possiamo monetizzare e permettere a centinaia di migliaia di giocatori di monetizzare da subito. Caspita, e tutto questo l'hai partorito tu praticamente, il, cioè il, il, il, il progetto madre nasce da te perlomeno, poi immagino... L'idea eh. eh, originale nasce da me, ma sono stato circondato da persone incredibili è la mia, non grande, grandissima fortuna, e ancora glielo scrivevo stanotte in un messaggio, quanto sono stato fortunato Ah, conoscere, avere a che fare con gli azziu che è il... Stiamo parlando della tua compagna, invece no, non è Sì, quella è una fortuna <ride> più di ampio spettro, perché <ride> non, non starei qui, non potrei essere qui a fare quello che faccio se non avessi una compagna top. Questo è ovvio. <ride> è una bella cosa. E questo è ovvio, perché la compagna aiuta però dal punto di vista strettamente business, Chiaro, e, business. E avere avuto la possibilità di conoscere e avere un rapporto quotidiano stretto e diretto con Yatsu, che è il chairman e fondatore di Animoca Brands che è il principale attore del mondo nel settore blockchain gaming e probabilmente diventerà anche, se non lo è già, il personaggio più influente dell'intero settore criptovalute e blockchain a livello planetario Molto quindi stiamo parlando di un'icona e lui è una persona geniale, è un genio visionario, ho avuto modo di poter parlare di tante cose dalla vita privata e al gaming, al futuro dell'industria con lui e mi ha aiutato tantissimo ad aprirmi. Infatti sono partito subito grazie alle nottate passate a parlare con lui di varie cose perché io ho detto questo o è pazzo o è un genio, ma dentro di me sapevo già che era un genio e secondo me sarebbe stato non immediato per molti da accettare e comprendere una cosa del genere ma per qualche motivo ci ho creduto subito, me ne sono innamorato e infatti le dico sempre sono stato fortunato di averti conosciuto e purtroppo Guarda. sfortunato perché per colpa tua io non dormo più da <ride> un anno e mezzo per lavorare, per perché lavorare. Stiamo, sviluppando, stiamo sviluppando il progetto in questo senso infatti faccio un attimo la precisazione poi stiamo andando un po lunghi ma eh, poi ci torniamo, ci sentiamo facciamo altri video sull'argomento sì, io ci teniamo sì. a precisare una cosa importante io non faccio promozione agli investimenti ok quindi né raccolta di capitale tra il pubblico quindi siccome il suo è un progetto interessantissimo poi dopo lascio, gli lasciamo i difetti. Di, di Luca, quelli che vorrà magari nella descrizione del video ne parliamo un attimino con, con Luca però ehm, eh, ci tengo a sottolineare che io non sto dicendo a nessuno di investire oggi nel progetto di, di Luca a oh. parte che non ne ha bisogno perché è pieno Zeppo già non ha più dove mettere non praticamente dove gli fare. investimenti, è super pieno abbiamo però... richieste per almeno una trentina in questo momento richieste per una trentina Quindi, di email e anche volesse è troppo tardi, però cioè. ci teniamo a fare questa precisazione per il ruolo che verso all'interno del mio canale per me era importante mentre spostandoci sull'ultimo punto eh, poi ti ripeto sono argomenti di cui probabilmente parleremo per i prossimi anni per cui sì, io sì, ti sì, ringrazio sì. ancora della disponibilità sì sempre finire anche tu perché stiamo parlando di un argomento che non è che non ancora se ne parla al tg5 cioè se ne è parlato per l'asta di, di 69, bank, sì, milio no, del, 69, 69 milioni soldi, di sì. dollari di asta sì. che Conosco Metacova, anche se ah, siamo stati in un'asta insieme, caspita. che esatto, ha speso 60 Sì, quella miliardi. è la notizia che è uscita, diciamo, tra l'imprallarte digitale. Ma tutto il resto che, poi, che sta rivoluzionando. E poi anche l'economia pare che poi ma... in realtà tramite smart contract, poi in realtà l'acquirente non fosse uno, questo è quello che so io, eh. Ma... Forse facesse da catering per una serie di investitori, però mh, parlo di cose che non conosco e non possiamo neanche dire qua. Dopodiché, eh, invece, quindi sì, sono un pioniere anche io, nel senso che non esiste una, una norma fiscale, ovviamente. In materia di NFT si accumulano al mondo dell'arte, anche se obiettivamente è sbagliato dal mio punto di vista, perché, come abbiamo visto, con Luca non c'è solo il mondo dell'arte. Quindi anche sotto il profilo fiscale è complesso, non c'è una regolamentazione, ne parleremo in video separati. Quello che però possiamo dire oggi, data la nostra location, quella che ringraziamo ancora Luca, e um, che cosa sta facendo Dubai e Mirati in generale per uh, le ICO in, questi, um, in questo settore, in effetti è cripto, perché tanti investitori e imprenditori si stanno trasferendo a, a Dubai proprio per questo motivo, uh, per investire in questo settore. E infatti anche la scelta di Luca non è casuale. Puoi dirci qualcosina in sì, più sulla sì. tua scelta, magari anche di allora, Dubai? Eh. Dubai si sta aprendo. La mia scelta è obbligata perché abbiamo uh, la società operativa che gestisce tutto a Dubai, il socio principale è a Dubai e sta diventando uh, Dubai la, un hub mondiale. Fino ad oggi è stato Hong Kong per le cripto e adesso uh, il governo di Dubai si sta lentamente, lentamente non è ancora del tutto aperto cioè, su tutte le tipologie di servizi che può offrire al settore cripto, però quello che rimane un dato di fatto è che la massima parte dei i più grandi personaggi attori del settore cripto sono qui, e io più volte mi sono ritrovato al ristorante a tavola con questi personaggi, insomma quando ci si può stringere la mano cambia tutto, quando i loro bracci destri stanno vivendo qui localmente, non si fa solamente una call, ci si vede si parla, e stanno arrivando tutti qui, quindi sta diventando un vero e proprio hub mondiale per le cripto e credo che questa sia l'ambizione del governo, non so se ci riusciranno però almeno una delle top 3 mondiali ci si provano, sì. ci provano, ci provano. È il, il posto giusto dove essere se vuoi essere un imprenditore nel settore cripto. Obiettivamente il mondo si sta muovendo in direzione cripto, ne ho già parlato in altri video, c'è una vera e propria guerra tra stati per accapararsi chiaramente questo, questo, questo settore, no? E quindi c'è cioè, chi lo agevola e chi no. Lasciamo stare, non dominiamo i paesi che non lo agevolano sotto mille punti di vista, abbiamo già parlato tanto inutili, diciamo è ridondante da È assurdo, anche... è assurdo. <ride> quindi, è assurdo perché... Amo l'Italia, ma si è... fa qua tutti amiamo l'Italia, siamo tutti italiani, nessuno spunta eh. diciamo, né sul passaporto né sulla bandiera. Eh, C'è una miopia che però è dovuta a uno statalismo galoppante, lo dico io, sì. ma che dura dagli anni 60, quindi non è una roba sì, che abbiamo sì. inventato adesso, ed è un vicolo cieco, un cane che si morde la coda, per cui si perdono opportunità invece di crearne. Adesso è chiaro che l'atteggiamento che può avere un emirato è diverso da quello di una democrazia di 100 anni, l'unità di, d'Italia nel 1861, quindi è evidente culturalmente è, è diverso l'approccio che puoi avere, però il discorso è stiamo andando in un settore deregolamentato, che è deregolamentato anche in Italia, cioè non è che è deregolamentato certo. soltanto a Dubai, non, non ci sono leggi fiscali sull'argomento, ci sono le permesse per creare ehm, le basi per uno sviluppo, qua nessuno sta dicendo di lasciarlo deregolamentato, di non tassarlo, eccetera, eccetera, però creare delle agevolazioni ed investire in questo settore, visto che certo. anche noi abbiamo delle eccellenze, come dicevi tu prima, nel mondo del, del, dell'e-gaming, l'Italia è campione sì. d'Europa no? quindi a parte che quest'anno mi pare di aver capito che abbiamo vinto un po' qualsiasi cosa però eh, no, sì. abbiamo già delle eccellenze e delle possibilità di sviluppare Vabbè. quindi Dubai sì, sì, proprio questo... a livello di infrastruttura cioè non è che stanno venendo qui sono già residenti alcuni in zone offshore quindi non è che vengono qui per una tassazione zero Hong perché Kong, eh. già ce l'hanno Stanno venendo qui perché stanno, eh, sta crescendo in maniera spontanea e agevolata dal governo un ecosistema che è favorevole alla crescita, quindi l'imprenditore si ritroverà agevolato dal, dalla burocrazia, da, dalla tecnologia, dal, dal, da tutto quello che sta nascendo. E questo micro ecosistema due anni fa sembrava impossibile, ma oggi è una realtà, oggi tutti sanno che Dubai sta diventando uno dei più grandi, sono i più grandi hub tecnologico per le cripto, nascerà probabilmente una blockchain, qui, qui sotto abbiamo una media city, una internet city, credo che non mancherà molto che nasca una blockchain city. Insomma, queste, queste sono le mosse attività. Questa, questa è la direzione, fare. ma solo io sì. in pochi giorni non so quante ICO, quanti proprietari e quanti owner di ICO ho incontrato, quanti imprenditori è una roba impressionante. Tutti qui. Stanno risolvendo anche le problematiche legate ai conti correnti. In ogni caso, non dimentichiamo eh, che poi tutti ci siamo ancora, siamo molto lontani, e tra l'altro, io non sto promuovendo esatto. Dubai, vi sto dando un'idea proprio della situazione. No, non è facile emettere un token ex novo da Dubai, dagli, dagli Emirati, questa cosa è ancora complessa. Però avere una struttura operativa nel settore tecnologico della blockchain a Dubai è fattibilissimo e viene anche agevolato dallo Stato. Quindi effettivamente dal punto di vista pratico per poter effettivamente consegnare il lavoro la promessa che è stata data ai token holders e agli investitori da qui si può fare. E Poi, non siamo ancora coperti al 100%, ma. Ma questo in molti settori, in molte giurisdizioni. Però, quantomeno, eh. c'è uno sforzo in, in questa direzione. Ah, sì, sì, Chiaro, sforzo. che hanno le possibilità, le risorse economiche di farlo, eccetera, eccetera. Però Parliamo secondo me di sforzi che sono alla portata di un governo occidentale, insomma, non è una roba che qualcosa soltanto, che un qualsiasi paese solo... europeo potrebbe fare dalla maniera. È una questione assieme. di volontà, non è una non questione, è una di, questione volontà, di mancanza sì, di risorse. insomma, questo era È il una messaggio. questione di conoscenza, cioè di competenza eh, dei legislatori, dell'organizzazione e di volontà esatto in italia mancano entrambe e quindi non E noi resistere. terremo gli occhi aperti su dubai in questo senso io in particolare sotto il profilo fiscale ma ci tengo molto a questo mondo perché è il futuro volente o nolente poi verrà smentito ma pare in questo momento che lo sia luca io ti ringrazio infinitamente grazie per luca. la disponibilità è stato un, è un piacere tutto mio quando vuoi sei ospite vieni quando vuoi a godere del clima io ti ringrazio, ha detto a me. Voi non siete ospitati, <ride> ovviamente. Ci rivediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, ciao a tutti.